Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un mega glitch dei soldi ragazzi che ci permetterà di duplicare auto a manetta. Allora, per fare questo glitch ragazzi dovete avere un amico che vi aiuta, una Vengar, eh, questa è la prima parte del glitch ragazzi, e eh, nella base operativa dovete avere una LGRH8 e una eh, Retro Custom, ok? Quindi... Passiamo alla prima parte del glitch ragazzi La prima parte del glitch è semplice, la conoscete tutti Che è quella per duplicare i veicoli nella base operativa Quindi dovete salire nella Venger con il vostro amico E il vostro amico eh, deve salire con voi nella Venger, non dopo Deve salire nello stesso momento con voi A questo punto premerete la freccia a destra Entrerete eh, nell'officina e poi vi posizionerete su esci dalla base operativa terrete premuto il tasto option mentre lo rilasciate premete x fino ad ottenere la schermata di bug questa qui ragazzi a questo punto che cosa dovete fare mettete in sospensione l'applicazione cioè aprite youtube aprite il lettore multimediale o quello che sia in maniera tale che vi metterà in sospensione l'applicazione Ritornerete su GTA, accetterete il messaggio, ritornate su GTA e eh, accettate il messaggio di applicazione sospesa. A questo punto, il vostro amico dovrà andare nel party e fare un giochiamo insieme. Quindi, aspettiamo nella sessione l'invito, come vedete, è arrivato, accettate l'invito, giochiamo insieme e ritornerete nella sessione del vostro amico come potrete notare appena giunti in sessione il vostro amico è buggato che cosa dovete fare avviate una missione di rockstar un lavoro da titano e gli dite al vostro amico di unirsi tramite party e fare partecipa a sessione ragazzi quindi noi siamo qui il vostro amico andrà nel party farà partecipa a sessione e si unirà a voi mentre voi che cosa dovete fare questo era quello che farà l'amico che cosa dovete fare voi premete cerchio e rimanete nella schermata nera il vostro amico si unirà gli darà il primo messaggio lo accetterà quando avrà accettato il primo messaggio vi dirà eh, che lo ha accettato e voi uscirete dall'attività a questo punto il vostro amico si potrà muovere nella vostra base operativa voi uscirete fuori dalla base operativa chiamerete dal deposito veicoli speciali un veicolo speciale io qui chiamo il rest lender, però voi potete chiamare quello che volete e lo lasciate fuori dalla base operativa ragazzi a questo punto rientrate nella base operativa come vedete eccolo qui è giunto rientrate nella base operativa e eh, fate il passaggio dell'auto quello che conoscete già tutti gli dite al vostro amico di tenere premuto triangolo e quando lui sta entrando in auto eh, voi dovete scendere nello stesso istante che lui sta entrando in auto mettete l'auto in questa posizione e vi curate se vi teletrasporta ragazzi ve ne andate qui vicino fate comparire il messaggio questo messaggio che vedete in alto a sinistra quello che, di uscire dalla base operativa non l'altro e premete X e triangolo insieme a questo punto vi troverete fuori dalla base operativa con l'auto rientrate direttamente nella base operativa vi dirà base operativa piena e andrete a sostituire con una retro custom in questo caso perché all'inizio del video il primo passaggio l'avete fatto con una LGRH8 semplice ragazzi per quello dicevo di avere una LGRH8 nella base operativa e come potete vedere il REST Lander è passato nella nostra base operativa eccolo qui a questo punto siamo pronti per fare il glitch ragazzi andate nel deposito veicoli speciali chiamate il vostro centro operativo e lo mettete fuori dal deposito veicoli speciali altro passo che poi andremo a vedere ragazzi eh? io ve lo vi sto facendo passo per passo quindi a questo punto entrate nel vostro deposito veicoli speciali qui ci metterà un pochino scusate ma non ho tagliato ho fatto parecchi tagli ma non questo pezzo invitate il vostro amico voi dovrete essere ceo invitate il vostro amico nel vostro ceo e una volta che l'avete invitato nel vostro ceo lo invitate nel magazzino veicoli speciali ragazzi che cosa sarà accaduto in questo caso che l'auto che noi avevamo nel nostro eh, diciamo nella nostra base operativa è passata nel deposito veicoli speciali quindi andremo sotto e ci troveremo l'auto il nostro amico dovrà semplicemente rimanere nel deposito veicoli speciali e noi potremo incominciare la duplicazione ragazzi allora qui ragazzi la cosa fondamentale che dovete fare prima di incominciare la duplicazione è aver distrutto eh, delle faggio ragazzi adesso vi faccio vedere io in un garage avevo tutte faggio che sono distrutte le vedete tutte queste sono faggio distrutte quindi a questo punto dopo che avete distrutto tutte le faggio chiamate l'assicurazione richiamate una faggio di quel garage lì ovviamente aspettate che compare in mappa io qui ragazzi avevo un casino di attività qualcosa di allucinante che mi si, vede, che mi si vede, vedevano tutte quante le attività quindi non riuscivo neanche a capire quando spawnava la faggio infatti ho dovuto togliere tutte le attività e una volta che è spawnata la faggio aspettate che io tolgo le attività se le togliete è meglio perché almeno potrete visualizzare subito la faggio che spawna insomma e una volta che eh, vi è spawnata la faggio entrate nel centro operativo mobile ragazzi schiacciate X tante volte e uscite fuori dal centro operativo mobile a questo punto ragazzi la duplicazione è avvenuta potete lasciare tranquillamente la macchina qui fuori, io qui me ne stavo andando ma avevo dimenticato, quindi sono tornato indietro, lasciate l'auto qui fuori, entrate nuovamente nella vostra, eh, diciamo nel vostro magazzino, prendete il veicolo e uscite fuori nuovamente. Io qui ho mandato il video parecchio in velocità perché... Tutto il video senza tagli mi sarebbe durato 23 minuti Non penso avevate voglia di vedere 23 minuti di video E fate la stessa cosa ragazzi e Richiamate nuovamente una faggio dalla Moss Mutual Vi assicurate che la mette in mappa E entrate nel centro operativo mobile E così di seguito per tutto il glitch ragazzi Quindi io adesso stoppo il comment e ci sentiamo alla fine del video eccoci di nuovo qui ragazzi Allora, come vedete io avevo questo garage non so se ve lo ricordate che c'erano tutte faggio e adesso ci sono tutte sultan che ho appena duplicato ragazzi il glitch è abbastanza semplice ci vuole poco l'importante è che ho un minimo di preparazione vedete che ho ancora un paio di faggio distrutte ci vuole solamente un minimo di preparazione ragazzi Detto questo, buon glitch a tutti Un saluto e al prossimo video Ciao a tutti